Buongiorno a tutti, io sono Mario Gallini, sono un medico ostetrico, laureato anche in cooperazione internazionale per lo sviluppo da pace, ho lavorato 35 anni nella struttura pubblica come dirigente ostetrico, ho fatto nascere 10.000 bambini fra l'Italia e l'Africa, sono attualmente in pensione e da 18 anni svolgo attività di volontariato nei paesi dell'Africa subsahariana, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Sud Sudan. L'esperienza ho avuto con la cooperazione italiana, la cooperazione internazionale con un'associazione che ho creato e fondato qui a Terni. Ho pensato di candidarmi per la mia regione perché mh, la mia memoria storica è quella di un regime abbastanza chiuso che non permette eh, al libero cittadino di potersi esprimere al 100%. Ha creato una classe dirigente finalizzata soltanto ad auto mantenersi con una, eh, una cerchia di eh, attività sempre delegate agli stessi, sempre delegate agli amici degli amici. La professionalità è stata mortificata, io ho avuto esperienze in ospedale di mobbing e di quant'altro, mortificata la professionalità, sempre a vantaggio di chi garantiva una certa continuità con il regime sia in termini di immagine che in termini di voti. Per cui io credo che questa nostra regione, la città di Terni e tutta l'Umbria abbia bisogno di una nuova fase di onestà, di pulizia, di meritocrazia e di semplicemente portare i cittadini a avere un modo di incidere sulle decisioni della, della, della regione e quindi sulle decisioni di tutti, che riguardano tutti soprattutto. Grazie.